Ragazzi, allora, alcuni di voi nei commenti mi hanno chiesto, ma, perché non so se ci eravate arrivati o roba del genere, ma la Sunshine, cioè, da dove è nata? E io allora sono andata a vedere i commenti precedenti e ho scoperto che, cioè, in realtà lo sapevo già, però vabbè, molte persone, cioè, una persona ha iniziato a spammare una ship che ci scippava tantissimo quindi quella tra quell minigun 79 and e io quindi sansi 79 praticamente cosa che ha fatto ha messo sansi che è il mio iniziale con gun che è la di minigun e ha messo il trattino basso mio e il 79 numero suo capito quindi sansi gun trattino basso 79 ecco praticamente quindi abbiamo deciso di rendere reale questa questo hashtag e comunque ragazzi per farvi diciamo per non farvi fraintendere allora la mia le intro nuove che vedete le abbiamo fatte insieme tutte quindi io ho dato una mano a lui per fare la sua e lui ha dato una mano a me per fare la mia eppure l'intro di sunsigan l'abbiamo fatta assolutamente insieme quella lì soprattutto insieme quindi ci siamo messi lì, abbiamo deciso le pose per le cose di Minecraft. Abbiamo fatto tutto un lavoro. Quindi l'abbiamo fatto insieme per... Quindi state tranquilli. Ok, nessuno ha fatto il più, nessuno ha fatto il meno. Tutto uguale. Beh, intro! Trumpet.